Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi è un video news ragazzi parliamo di news e del nuovo aggiornamento diciamo che sarà di GTA Online ma prima di tutto passiamo con i saluti Ring ringrazio Dark Glitch YouTube per il suo sostegno comunque eh, lui dice che non serve la presenza ma invece la presenza è fondamentale nel canale Ringrazio Giovanni Del Gaudio, anche lui per il suo sostegno. Eh, ti ringrazio di tutto, insomma, ringrazio Robby, Robby Beno, anche lui per il suo sostegno che mi dà sul canale. Mi raccomando, ragazzi, siate sempre presenti sul canale. Ringrazio anche Giu Andre eh, Cannituto che eh, si chiama come si chiama? Bah non, non l'ho visto come si chiama e poi ringrazio anche Tommaso Frasson, questi sono i 5 commenti diciamo eh, normali qui c'è un commento ragazzi che ve lo lascio a voi in che senso? dopo questo genio ragazzi io non so che dire forse lui avrà confuso i canali magari ci avrà un po' di confusione insomma e, e quindi passiamo al, al video in sé allora ragazzi queste sono immagini che ho preso da uno youtuber che si chiama foxysnap e poi andremo anche a vedere il canale e questi, in queste immagini fa vedere molte auto diciamo che eh, in teoria dovrebbero uscire nel prossimo prossimamente ok diciamo che il dlc secondo me è già iniziato e comunque queste sono le auto che dovrebbero uscire prossimamente ragazzi un po' tutte le auto un po' tutti i prezzi come avete visto io non ho nulla da commentare perché purtroppo comunque non è che posso avere queste auto comunque posso commentare queste auto perché sono su ps4 come voi però eh, ho voluto informarvi, qui ci sono delle auto di San Andreas Super Auto, ragazzi c'è la macchina di Mr. Bean, mi dica, poi insomma ci sono svariate auto, adesso non ho tutti gli screen, non ho fatto tutti gli screen, comunque sia ci sono parecchie auto. E quindi che cosa dire ragazzi dovremmo solamente aspettare per quanto riguarda le proprietà non, non si è parlato di nulla non si sente in giro nulla eh, per quanto riguarda quello che pubblicò gta forum ragazzi quelle lì eh, qualcuno mi ha detto ma no ma tu avevi detto che gta forum allora ragazzi io quando ho pubblicato il video di gta forum eh, ho specificato che quelle erano delle ipotetiche idee di GTA Forum. Non ho detto che erano eh, contenuti che sarebbero usciti con certezza. Magari sarebbe piaciuto pure a me, ragazzi, che fossero usciti tutti quei contenuti. Cazzo, se mi sarebbe piaciuto. Anche perché il Night, queste cazzate varie sono fighe. Eh, però, purtroppo, la Rockstar continua ad aggiungere questi cazzo dei veicoli. Che sinceramente, secondo me, ma pure belle rotti i coglioni con tutti questi veicoli. E quindi nulla questo ragazzi è il canale di Foxy Snap eh, vi lascerò il link in descrizione come vedete eh, ha delle eh, diciamo dei video che in cui fa vedere eh, queste auto come sono modificate quindi potete andare a vedere questi video io non li ho caricati non ho caricato niente a parte gli screen perché comunque eh, è giusto che lui abbia i suoi meriti e quindi io penso che dobbiate andare a vedere le auto nel suo canale non nel mio canale e come vedete qui ragazzi io stavo guardando il video questa è mitica ragazzi e qui c'è il video la parte 1 la parte 2 che parla comunque di un po' tutto il dlc e di quello che è il dlc quindi ragazzi Andate sul suo canale, iscrivetevi, io sono già iscritto sul suo canale, voi iscrivetevi sul suo canale perché se magari volete sapere qualcosa di più. Io non do nulla per certo, però a quanto sembra ehm, lui possiede realmente queste auto, non sono montaggi, non sono cose, ha modificato queste auto, quindi andate a vedere i suoi video, link in descrizione ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Cuckoo. I got spruce loose, get yeah, a whole <laughs>